la storia dei calcolatori e oggi volevo farvi tornare un po' più indietro nel tempo per farvi partire eh, dalla, da una macchina che secondo me è veramente molto significativa è la Olivetti 101 programma 101 ce n'è un esemplare eh, qui fuori questa macchina dovete immaginarla eh, è stata costruita eh, all'inizio degli anni 60. In quel momento, i computer erano, non solo nell'immaginario, ma addirittura... Scusate, voglio dire... Meglio, grazie. Mi sentite? Meglio? Ok. Dovete immaginare che, a quell'epoca, i computer, non solo nell'immaginario, ma anche nella realtà, erano delle enormi stanze, molto calde e rumorose, piene di pannelli. Questi pannelli eh, avevano dentro valvole, transistor e oggetti del genere ed erano estremamente costose, e ingombranti, e venivano utilizzati esclusivamente da sacerdoti in camice bianco, ovvero dei tecnici, che sapevano come collegare, come scrivere, come utilizzare una parrocchiatura che era di una complessità elevatissima. Eh, L'Orivetti, eh, forte dell'esperienza che aveva fatto con eh, l'ELEA eh, 9003, che era il primo computer transistorizzato del mondo, cioè, costruito solo dai transistor. Questa, questa è, la, è la macchina che c'è qui fuori. La perottina, come venne affettuosamente chiamata questa macchina, ehm, fu costruita eh, basandosi su un'idea, doveva essere una cosa economica e semplice. Tenete conto di un piccolo fattore, l'Olivetti all'epoca aveva come prodotto di, pu di punta la Divisumma, che era una calcolatrice meccanica che faceva le quattro operazioni e costava 39.000 lire. L'idea era, facciamo un altro oggetto che eh, faceva la calcolatrice, ma non basata su meccanismi, ma sulle elettroniche. Era un progetto che dove era nato morto come idea così, perché il singolo transistor costava mille lire. Quindi al massimo si potevano mettere 39 transistor, che con il 39 transistor non si potevano fare praticamente alcun tipo di calcolo. Quindi l'idea di Perotto era non facciamo soltanto un oggetto che replica la funzionalità di una calcolatrice, ma facciamola qualcosa di più potente, che sia più appetibile e venne l'idea di costruire proprio un computer. L'ELEA 2003 era, basato, era un computer molto grande, molto costoso e aveva una memoria nuclei di ferrite, una memoria che era troppo costosa per l'epoca e si decise di utilizzare una macchina, una memoria diversa, una memoria che tra un po' vi faccio vedere come era fatta, ma era basata sull'idea, su un'idea degli anni 30 usata nei radar. Il team di Perotto, che era formato da quattro persone, quindi non erano tantissimi a lavorare, cominciarono a mettere insieme tutti i componenti, collaborarono con le varie strutture che c'erano nei rivetti per progettare e realizzare questa, questa macchina. E riuscirono a ottenere che stava calcolando, che riusciva a, evol eh, a, pro a essere programmata in maniera semplice. Eh, ma avvenne un momento in cui la Olivetti decise di vendere la parte dei calcolatori. Era eh, una questione economica, semplicemente la Olivetti non attraversava un momento florido dal punto di vista economico e decise di vendere la divisione alla General Electric. Cosa fecero Perotto e soci? Eh, non volevano essere venduti agli americani. Allora, notte e tempo, eh, presero una matita, una penna, andarono su tutti i progetti che avevano costruito a eh, sostituire la parola calcolatore con la parola calcolatrice. Perché? Perché calcolatore era tutti quelli che, tutto ciò che era un calcolatore doveva essere venduto alla, alla General Electric. Così si sono salvati e sono rimasti a lavorare in, eh, in Olivetti. Semplicemente con questo piccolo trucchetto che hanno fatto in una notte proprio alla Garibaldina, diciamo. E... Tutta, tutta la macchina era costruita da componenti discreti, non c'erano ancora i circuiti integrati, o meglio, erano stati inventati da poco ed erano comunque troppo costosi. E Utilizzavano una corda di pianoforte come memoria. Tra un attimo vi faccio vedere come funzionava. Non so se avete visto la macchina che c'è fuori, o comunque vi ricordate la, la figura che c'è lì. Eh, questa macchina ha un design molto bello e accattivante, almeno all'epoca lo era e eh, a me piace anche adesso. Eh, ed era stata, questo design era stato eh, costruito, ideato, da Mario Bellini, un architetto molto famoso all'epoca eh, che diede eh, un impulso notevole al design delle macchine, no, dei Qui vedete la memoria come funzionava all'epoca. Qui abbiamo un po' di logica discreta, condensatori, transistor, resistenze e cose del genere. E vedete questo, questo filo qua? Scusate la mia imprecisione. Bene, questa era la memoria. Era una corda di pianoforte arrotolata, niente altro. Eh, qui c'era un oggetto che emetteva un, uh, un suono mm, in realtà non era udibile torceva un pochino la corda e qui invece c'era un oggetto che rilevava quel suono come funzionava? se io volevo scrivere il bit a 1 per esempio mettevo, torcevo la corda in un modo questa torsione si propagava attraverso la corda e impiegava all'incirca 2 millisecondi per arrivare fino qua fino a... aspettate se ti riesco fino a qui D'accordo? Questa leggeva, trasmetteva elettricamente informazioni a questo, questo pezzo qui che la riceveva e quindi in questo modo riuscivo a memorizzare un bit. D'accordo? Se c'era un 1 torcevo in un modo, o 0 lo torcevo nell'altro e riuscivo a memorizzare un bit. Ma in questi 2 millisecondi che impiegava a fare il giro, potevo continuare a scrivere altri bit, uno dopo l'altro. In questo modo io riuscivo a memorizzare qui circa 2 kB di dati, continuando a emettere 0 e 1, gira a sinistra, gira a destra, gira a sinistra, gira a destra e così via, mentre si propagavano in questa corda di pianoforte riuscivo a stipare le informazioni che poi sarebbero servite per eseguire tutti i programmi. Eh, Quest'idea qua venne, eh, viene da, dagli anni 30 con, per eh, un componente di un radar di quell'epoca. Eh, la eh, Olivetti eh, Programma 101 fu eh, presentata per la prima volta all'Expo di New York del 1965. Immaginate una stanza un po' più piccola di questa in cui le varie aziende presentavano i loro prodotti di punta. La Olivetti decise di portare il suo ultimo ritrovato, che era una calcolatrice meccanica, e però si portò dietro anche altri soggetti. Tra questi, in un angolino, c'era la Programma 101. La Programma 101, arrivato il momento di fare la presentazione, la misero sul tavolo, e dissero adesso vi faccio vedere questo computer della Olivetti e vi faccio fare un calcolo di questo tipo. Faccio calcolare l'orbita di un satellite. Stiamo parlando dell'epoca in cui l'uomo per la prima volta voleva andare sulla Luna. E quindi sapere che eh, un calcolo così complicato come calcolare l'orbita di un satellite eh, poteva essere fatto da una macchina che stava su un tavolo, era qualcosa che, nell'idea del dei presentatori era molto vincente successe questo inserirono il programma dentro la, questa macchina chiesero uh, alle persone uh, di fornire uh, la velocità, l'altezza insomma i, i dati per iniziare premettero il tasto invio, inizia a lavorare qualche secondo dopo 3-4 secondi dopo la stampantina cominciò a produrre i risultati cioè, la traccia dell'orbita di un satellite. Dapprima increduli, le persone si alzarono in piedi e applaudirono. Erano entusiasti di questa cosa, non credevano che fosse possibile. Pensavano addirittura che questo fosse semplicemente una, una sorta di telescrivente attaccata al vero computer, che, nella loro testolina, era grande come questa stanza. Invece, no, era una cosa che stava su una scrivania. Questa cosa eh, dell'unica presentazione che doveva esserci. Visto il successo, i promotori accantonarono l'idea di presentare la Divisuma le altre calcolatrici che stavano presentando e cominciarono a programmare eh, la presentazione di questa macchina 7-8 volte al giorno per tutta la durata dell'Expo e c'era la fila fuori per quante persone volevano vedere questo che era un miracolo. Eh, questo successo non, non eh, si fermò all'Expo. Bem, cominciò a essere prodotta eh, industrialmente e venduta principalmente negli Stati Uniti questa macchina. Vi faccio vedere eh, questo che era un, eh, uno spot televisivo dell'epoca che fa vedere eh, che possiamo comprare anche noi un computer portatile. Come vedete l'idea della piscina risale addirittura a 50 anni fa. Anche in questo caso la programma 101 è stata usata da una segretaria che ovviamente come tutte le segretarie lavora in piscina, <ride> dice, no? e inserisce i dati, qui c'è ovviamente una simulazione di quello che succede, ma allora la programma 101 poteva essere usata come una calcolatrice, non era un problema, ma la cosa potente era che poteva essere usata come un computer, era possibile memorizzare programmi fino a 120 istruzioni, ehm, che sembrano relativamente poche, non si prega programmare programmi adesso, ma già con quello si possono realizzare tantissimi algoritmi utili. Immaginate questo. Un, una persona vuole un mutuo, entra in una banca e dice eh, vorrei un mutuo, mi fai il piano di ammortamento. Prima dell della programma 101, certo, non si preoccupi, torni tra due settimane e glielo do. Perché doveva mettersi lì, a mano con la calcolatrice meccanica, a farsi tutti i calcoli. Invece, così, Cosa succede? Eh, certo, quanto lo vuole far durare? Ta, ta, ta, qual è il tasto? Ta, ta, ta, e altre informazioni. clic e viene fuori il foglietto col piano di ammortamento. Immaginate l'impatto che c'era di innovazione che ha portato questo oggetto. E questo oggetto, eh, scusate un attimo, eh, fu talmente buono che una piccola azienda che si chiama Julian Packard Decise di copiarlo e costruì questa, che è l'HP 9100A del 68. Era basata sulle stesse idee del eh, programma 101. Era talmente basata sulle stesse idee che, quando vi fu la causa eh, tra la Olivetti e l'HP, l'HP perse e eh, diede come risarcimento un milione di dollari alla Olivetti per aver copiato le sue idee. Tenete conto che eh, per 8 l'ingegnere vendette a un dollaro eh, il brevetto del programma 101 alla Olivetti. Ma solo per questo immaginate che buon investimento è stato per, per la Olivetti. Quali erano gli usi principali? Due ve li ho raccontati. Eh, sono stata usata anche dalle compagnie petrolifere perché dovevano fare dei calcoli geologici essenzialmente per capire dove eh, erano i petrolio da estrarre. Anche altri, mh, aveva anche altri usi meno nobili, diciamo, perché viene caricata sui B-52 per calcolare quando eh, lanciare le bombe, che non è molto simpatico, però questo diede un certo vantaggio agli americani, perché avendo a disposizione un computer che sta su una scrivania, o meglio, che stava su un aereo di questo tipo e poter lanciare le bombe sul, sul nemico con precisione permetteva di essere più efficienti. Venne utilizzata anche una sua variante, la P102, che era essenzialmente una programma 101 con un connettore particolare per attaccare ai, ai sommergibili britannici, e ne è quindi utilizzata anche quello. Ma venne usata anche da una piccola azienda, o meglio, una società che si chiama NASA. Perché? Dovete immaginare questo, si stava andando sulla Luna. Gli ingegneri e scienziati dovevano calcolare chissà quante equazioni per eh, ottenere i risultati che erano necessari per costruire un'astronave. C'erano i computer della NASA, eh? non mi sorprendete, c'erano i computer migliori dell'epoca. Però, e erano basati su un'idea eh, io preparo il mio programma lo metto su un foglio di carta poi quando avrà il mio turno questo foglio di carta opportunamente codificato verrà messo dentro il, il sistema che mi darà il risultato poteva dire due, due giorni, due settimane minimo comunque qualche ora per ottenere un risultato che magari era è sbagliato perché questa istruzione non è valida la programma 101, ne vengono comprate alcune migliaia per i dipendenti della NASA, eh, furono fisse sulle scrivanie degli ingegneri e scienziati che utilizzavano per effettuare tutti i calcoli che hanno permesso di costruire l'Apollo. Vorrei parlarvi proprio perché è il 1969, eh, sono passati 50 anni, 1969 è oltre a essere... Eh, l'anniversario eh, della morte di Leonardo, oltre ad essere l'anno in cui è andato l'uomo sulla Luna è anche l'anno in cui è nato Internet. Mi avete sentito parlare di Internet, forse? Perché il, tra due giorni, il 29 ottobre, ricorre eh, l'anniversario della prima trasmissione tra due computer, che era una parola, che era login, che tra due computer posti a, due, a 530 km di distanza, la trasmissione eh, durò soltanto due lettere e le ho, poi la rete con la SO. Però comunque quello è stato il momento in cui è nata internet, Adesso sono più affidabili le connessioni. Parliamo del GC, Apollo Guidance Computer. Bene, questa macchina è eh, stata denominata il quarto membro dell'equipaggio. L'equipaggio dell'Apollo era composto da tre persone e un computer. Il computer era eh, fondamentale e io vi parlo di questo computer perché fu il primo computer real-time. Prima di questo computer il paradigma era questo e la programma 101 rispettava assolutamente questo paradigma. Inserisco i dati, premo invio, aspetto l'elaborazione e poi ottengo il risultato. Questo tipo di elaborazione non era accettabile per l'Apollo. L'Apollo era una macchina estremamente complessa e doveva tenere conto, in tempo reale, di tutta una serie di fattori la pressione del carburante, la temperatura, la velocità di rotazione e tutte le altre mille variabili che ci sono in nave. Questa cosa non poteva essere fatta eh, dalle persone, da una non, non si poteva semplicemente monitorare tutto perché non, non c'era il tempo materiale. Allora l'idea era di affidare questa cosa a un computer. La GC viene prodotto proprio per, eh, come primo computer in real time prelevava le informazioni dai vari sistemi e, utilizzando i suoi algoritmi, decideva quali erano le azioni da intraprendere. Accendere di qua, fare il calcolo di là, spegnere questo e così via. Questo computer eh, fu ideato, progettato, nel 1961-62 e l'idea era, uh, ok, vi do le specifiche, per favore, me lo costruite. Le specifiche erano, costruitelo leggero e affidabile, oltre che con una potenza di calcolo necessaria. Quanto era grande lo spazio disponibile? Più o meno così. Visto che i computer dell'epoca erano grandi come questa stanza, vi immaginate se, i, cominciarono a dire i, gli ingegneri, c'è qualche problema cercavano di capire qual era la memoria necessaria. La memoria necessaria era di due ordini di grandezza quella possibile. E quindi dissero, beh no, non ce la facciamo, non è possibile. Per fortuna l'evoluzione tecnologica e eh, qualche piccola truffa. Se volete entrare fate pure. eh qualche piccola truffa sulle specifiche, funzionò. Nel senso, la truffa sulle specifiche, io vi dico qual, era, qual è la specifica che vi dico, ma in realtà non quella vera, quella che voi vi aspettate che potete risolvere. La memoria non è tanta, poca, la velocità non è tanta, non è poca, lo spazio che avete è tanto, non vi preoccupate. E poi, pian piano, cominciarono a, togliere, a cambiare le specifiche e a farle diventare quelle vere. Ma intanto le persone hanno cominciato a lavorare. Fare ricerca e hanno ottenuto quello che è il computer eh, che poi gli ha portato l'uomo sulla Luna. Il team era di 2000 persone, cioè 2000 persone tra software e hardware, lavorarono su questo oggetto. Era composto da 2800 circuiti integrati. Tenete conto che il primo circuito integrato è stato inventato nel 1959. Eh, no, allora, è stato inventato prima però il primo circuito integrato che è stato messo in commercio era il 1959 e eh, ne furono necessari per ogni AGC eh, 2800 ne furono costruiti parecchi eh, due per ogni Apollo perché c'era sul modulo di eh, comando e sul modulo lunare c'era una copia di questo computer poi simulatori a terra e tanti altri 2800 integrati per ogni singolo computer corrispondeva al 60% della produzione di circuiti integrati dell'epoca. Quindi più di uno su due andava alla NASA di circuiti integrati. Adesso noi non ci rendiamo conto di quanto è importante, ma la memoria fu per moltissimi anni il collo di bottiglia dei calcolatori. Avere tanta memoria era una cosa fondamentale. Eh, come com hanno pensato di realizzare la memoria eh, per l'Apollo? Doveva resistere alle radiazioni e doveva essere molto affidabile e ho deciso di utilizzare una tecnologia che si chiama ad anellini ferrite, c'erano degli anellini molto molto piccoli, ognuno di questi aveva fino a 16 fili che lo avvolgevano, utilizzando la corrente elettrica che passava per costruire questi fili si poteva memorizzare un 1-0, questa era la RAM. I programmi, cioè la parte che in realtà non doveva essere eh, modificata ma doveva conteneva le istruzioni da eseguire, invece fu codificata eh, utilizzando eh, il variable up, che è un'altra tecnica. Eh, adesso poi vi faccio vedere una figura che vi rappresenta bene cosa, cosa intendo, ogni esemplare dell'Apollo costò circa 5 milioni di dollari dell'epoca, che erano veramente un sacco di soldi. Eh, vi, faccio, vi racconto due piccoli aneddoti sulla, sul, sulla GC, come sono tanti di Immaginate questo, stiamo per atterrare sulla Luna per la prima volta. Siamo lì con una tensione molto alta perché non solo quelli della NASA, non solo la tua famiglia, ma tutto il mondo sta per assistere a un momento storico. E voi siete lì e il computer comincia a dirvi, errore 1201. Voi guardate e nonostante i vostri anni di addestramento non riuscite a ricordare cosa vuol dire errore 12.01 Continuamente veniva fuori 12.01, 12.01 Il pilota di Armstrong disse Terra, datemi una lettura sul 12.01 Cosa vuol dire? Nessuno aveva sentito parlare di questo errore Il codice errore 12.01 Che cosa voleva dire? I tecnici del MIT e comunque quelli che avevano progettato hanno cominciato a guardare tutti gli stati. Gli stati erano eh, tutti insieme, gli stati dei, dei programmi stampati pesavano circa una tonnellata di carta. Per dire quanti erano, okay. cominciarono a guardare. Il responsabile eh, del software, che era un ragazzo di 26 anni, disse: Non vi preoccupate, potete andare avanti. Il 1201 era un errore che stava a indicare che il computer era sovraccarico. Cioè, stava facendo tanti calcoli e quindi alcuni task a bassa priorità non venivano eseguiti. Per esempio, il pannello di, che aggiornava la velocità non veniva aggiornato una volta al secondo, ma una volta ogni due secondi. Oppure il controllo della quantità di carburante non avveniva ogni eh, decimo di, di secondo, ma una volta ogni mezzo secondo. Cioè, abbassavano la priorità a task più limitati, però questo qui è un errore che non si era mai verificato in fase di addestramento. Tranquillizzati da questo, arrivò il nuovo errore, 12.02. Cos'è? Questa volta erano preparati, o meglio, avevano già listati fuori, cominciarono a guardare e trovarono l'errore 12.02. Era lo stesso tipo di errore, era solo un pochino più grave, cioè era ancora più sovraccarico. Quindi altri task erano ancora più a basso livello. Tranquillizzati da questo, riuscirono ad atterrare con successo sulla, sulla Luna. Eh, questo sta a dimostrare la bontà di quel sistema, secondo me, perché, nonostante ci fosse un errore, eh, si riuscì comunque a portare a termine l'obiettivo che, che si era arrivato. La GC fu anche l'oggetto eh, del primo hacker della storia. Gli hacker, ovviamente, adesso sono parte della nostra cultura di massa, ma il primo hacker fu un tecnico eh, del, del MIT che lavorava sulla GC. Questa volta stavamo parlando dell'altares, l'Apollo eh, 14 stava per atterrare sulla Luna, le astronavi in orbita si erano già staccate e cosa era successo? Che sull'altares, il modulo che stava per atterrare, c'era una lucina che ogni tanto si accendeva, che questa lucina portava una, lu una parola che era inquietante, aborto. Voleva dire torniamo a casa, se quella cosa si attiva si va a casa. In quel momento il l'agicino il stava facendo girare il programma che verificava quella lucina, quell'interruttore. Quindi non c'era un pericolo immediato. Però appena sarebbe cominciata la fase di discesa, eh, immediatamente, se quella lucina si fosse accesa si sarebbe tornati a casa. Bisogna capire che cos'era. L'hanno subito capito. Era un pezzo di saldatura che si era staccato e che faceva contatto eh, con il eh, pulsante, quindi simulava il fatto che qualcuno aveva premuto il pulsante per tornare a casa. Il programma della, della, folle, della Gc era letteralmente cablato nella Gc, non era un pezzo che poteva essere riscritto al volo. Nonostante questo, eh, utilizzando dei bug che erano rimasti insoluti, riuscirono ad aggirare questa cosa qui utilizzando una manovra manuale che avevano provato una sola volta in un simulatore. Riuscirono a... Il pilota, comunque, era estremamente esperto, Mitchell, e riuscì a eh, superare quella fase manualmente, la fase di, in cui era necessario il programma che non misurava quel, quel componente. E riuscirono, quindi, a portarsi a casa. Però è stato veramente anche quello un momento di, di tensione considerevole risolto perché Perché c'erano dei bug del software. Le signorine erano quelle che facevano passare i fili migliaia Sì, adesso te le faccio vedere. Eh, le lezioni imparate da questa esperienza furono, per chi lavora in informatica sono note, però furono imparate per la prima volta in quel momento, che è necessario fare l'analisi, raccogliere i requisiti, testare, pianificare e documentare. Cose che all'epoca non si pensava che fosse così. Tenete conto che gli ingegneri dell'epoca erano abituati a costruire ponti, astronavi, aerei, d'accordo, del software. Ma sì, certo, sono due cosette da scrivere lì, non è più importante. No, era invece la cosa cruciale di un computer. Se ne resero conto veramente in questa, in questa occasione. In questa figura voi vedete una signorina eh, con i capelli bianchi che sta lavorando alla scrittura di un programma cioè la GC che aveva dentro questi, questi pezzi qua che erano la memoria questi anellini che, immaginate degli anelli col diametro di circa un millimetro in uno di questi anelli come le sarte fanno adesso con i bottoni dovevano essere inseriti dei fili di rame che, con, che eh, codificavano l'informazione c'erano circa 16.000 di questi anelli da eh, avvolgere e queste signorine qui eh, si, si misero per ogni computer a costruire il programma in altri termini cosa succedeva? che i programmatori scrivevano su un, loro, un simulatore del computer il loro programma lo stampavano, lo facevano arrivare a queste signorine che effettivamente sì. costruivano l'hardware quindi era una ROM era una ROM assolutamente una cosa. No. Un'altra macchina di cui voglio parlarvi è eh, stata costruita da Avner, eh, che era uno svedese. Questo oggetto qua, adesso vado un po' più veloce, scusatemi, eh, era un operaio che lavorava in una fabbrica di calcolatrici e venne un'idea. All'epoca tutte le calcolatrici erano basate su un componente che si chiama Cilindro di Leibniz. Il mio collega poi vi racconterà bene di questo dettaglio. Eh, Horner ebbe l'idea di costruire un oggetto che è funzionalmente identico, ma molto più compatto. Riuscì a, a eh, trovare il modo per rendere le calcolatrici 10 volte meno costose. Grazie a questa idea, cosa fece? Costruì. Le, um, cominciò a costruire le, da frutta sua delle calcolatrici meccaniche, ci voleva ben 19 anni di ricerca per farlo, però da, per 19 anni, dopo questi 19 anni eh, il successo durò fino al 1970, quindi fino a un'epoca relativamente recente. Per darvi un ordine di grandezza, le, le Othner che vennero costruite eh, furono Solo nel 1969 ben 300.000. Praticamente su ogni scrivania, o quasi, c'erano le Ordner come sistemi di, di calcolo. Eh, nel 1970 cosa successe? Che eh, la Musicom, che era una ditta giapponese eh, che aveva i diritti della Ordner per la produzione sul mercato giapponese, chiese a una piccola azienda americana che si chiamava Intel di progettare un sistema elettronico per simulare l'Odner. Durante il lavoro di ricerca eh, venne creato il 4004, che era un circuito integrato che è riconosciuto da tutti come il primo microprocessore. In altri termini, grazie a questo lavoro, noi abbiamo in tasca adesso eh, uno dei componenti più versatili e più utili che siamo mai stati inventati. Qui vedete la, la ordner, una delle tante versioni che furono costruite. Con questo oggetto si potevano fare somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e radici quadrate. E se eri veramente in gamba anche il logaritmo. Perché dico in gamba? Perché fare somme e sottrazioni era veramente molto semplice e diretto. Le moltiplicazioni e le divisioni bisognava fare un po' di operazioni in più, ma ci si riusciva abbastanza con una mezz'oretta di addestramento. Diciamo, il logaritmo invece richiedeva. Paio di giorni di studio intenso. Però si sì, potevano fare addirittura queste cose. Lascio la parola al. qui vedete il meccanismo interno.